Grazie e bentornati a questa rubrica dedicata a Giacomo e eh, dedicata al Modern Electric Base, meglio all'approfondimento, allo studio di questo grandissimo materiale che ci ha lasciato in eredità il nostro mito eh, Oggi vediamo il, il primo e vero proprio esercizio eh, di tecnica che Giacomo mostra a Jerry Gemmoth eh, Quindi siamo al minuto 8.40 circa del video e Giacomo eh, fa, fa vedere a Jedi l'esercizio che per me dopo circa 20 anni che suono il basso rimane il numero uno per la nostra mano sinistra, ma non solo, che è quello di suonare una nota per tasto. Giacomo eh, fa questo esercizio partendo dal dal quinto tasto della corda di sol, quindi al Do Fa più o meno questo, se non ricordo male i tasti, quinto, quarto, terzo, secondo. Una nota per dito, quindi mino, annuare, medio e eh, indice. un attimo, e andiamo a, a vedere che spunti ci può dare questo esercizio. Allora, innanzitutto perché suona il fretless eh, come me, che è il mio strumento diciamo, principale, questo esercizio mi ha aiutato e mi aiuta quotidianamente con eh, diciamo, l'allargamento, chiamiamolo così, l'estensione della mano sinistra, soprattutto su un manico, come uso io, per lo studio di un precisio che è bello eh, tosto, bello ticcio che mi obbliga con questi esercizi, mi obbliga tra virgolette a allargare di più eh, la mia mano e questo poi mi permette quando vado a suonare il fretless che come sapete eh, non avendo i tasti dobbiamo stare molto precisi sulle sui tasti appunto mm. immaginari, sulle linee eh, dove ci sarebbero i tasti, quindi per essere intonati, e per far ciò dobbiamo allargare un po' di più rispetto a un basso con i tasti, la nostra, mano e ancora più che suona come suono anch'io, non sono un contrabbassista, ma il contrabbasso, anche se ci sono viteggiature diverse, l'allargamenti sono sempre eh, Diciamo che è fondamentale fare questo tipo di esercizi, quindi Giacomo ci, ci dà questo spunto e noi da questo esercizio possiamo eh, appunto prendere eh, spunto per crearne milioni di nostri quindi possiamo fare come fa lui, eh, in questo caso in senso discendente e muovendosi in modo orizzontale quindi. ma io da qui posso variare eh, qualsiasi cosa quindi sia eh, ad esempio l'ordine delle note mi fa il classico 4 3 2 1 chiamiamo così il quarto dito terzo dito secondo dito primo dito ma io posso fare l'inverso quindi questo è già una variazione oppure che ne so secondo quarto terzo primo 4, 3, 2, 1 1 in senso ascendente eh, oppure se si vuole aumentare ancora un po' più la difficoltà invece di suonare solo eh, diciamo 4, 4 tasti alla volta si può partire ad esempio eh, primo che mi viene in mente dal sesto tasto, in questo caso un do bielis, con il medio e poi con il andare sul quarto tasto, quindi a un tono di distanza, questo. Oppure, eh, faccio vedere qual qualche esempio degli esercizi che mi invento io molto spesso. Ad esempio, tenere un dito fermo su una corda. Faccio vedere nettamente, proprio faccio in senso ascendente dall'A, quinto tasto della quarta corda. È il classico esercizio più comune è quello Posso anche però tenere appunto un dito fermo sul quinto tasto della quarta corda e fare il resto dell'esercizio con le altre dita che invece si muovono e viene questo. Questa è un'altra variazione, oppure tenere il, il, il medio fermo, quindi... Scusate... Vedete, tengo il, il medio sul, in caso sul sesto tasto, mi muovo con l'altro. Oppure tenerne due su una corda, eh, facciamo 4-3-2-1 l'ottavo tasto, tengo fermo il minuto dell'anulare e scendo con medio e, e indice. Eh, oppure, eh, per chi come me eh, vuole soffrire ancora di più, si può fare questi tipi di esercizi, quindi partendo magari dal dodicesimo tasto della corda di sol, che è appunto sol, eh, ad esempio fare questo. Sono eh, tre note per corda quindi Sol, Mi, re, re, Si, La con sposto di un semitono faccio lo stesso pattern. Eh, questo è un altro esempio. Pure eh, questo tipo di pattern fanno però a distanza di di tono, quindi. So. Mi bemolle. Re. E poi riprendiamo. Questo ci serve per Rai. Rai. Rai. Ha una un abbastanza ampia della mano, può fare anche le quarte discendenti sulla stessa cosa. Quindi suar, so, eccetera, eccetera. Quindi divertitevi come ho fatto io in passato e come faccio ogni giorno, perché io. Una parte dello studio lo dedico eh, a questo tipo di esercizi, divertitevi a crearne de vo eh, dei vostri, quindi, eh, oppure anche a renderli un po' più musicali, eh, quindi associare l'esercizio magari a una linea melodica, quasi un'altra idea. Sperimentate, divertitevi. Eh, quindi in questa lezione abbiamo visto il riassunto <ride> quello di... Prendere spunto da un esercizio per crearne poi una, una miriade eh, di, di varianti, di, di, eh, diciamo eh, alternative, chiamiamole così. Quindi Giacomo in eh, questa occasione ci ha dato uno spunto tecnico, puramente tecnico, eh, che è utile sia per la mano sinistra ma anche per la mano destra. Eh, ci deve essere questa coordinazione perfetta È vero che io mi esercito principalmente per la mano sinistra ma A meno che non li sono così suonare anche la mano destra quindi utile penetrare le mani quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video